Ma veramente sembra impossibile da aprire. Non avete sentito la campanella. La ricreazione è finita. Forza! In classe! Che tra dieci minuti inizia il test! Se volete saperne di più di questa faccenda. Vediamoci. Vediamoci nel cortile della scuola, vicino alle colonne. Non appena terminate le lezioni.